Settimana scorsa in un video di FK Story abbiamo parlato di internet, o meglio di come è nato internet. Quindi mi è tenuto opportuno portare un episodio, anzi più di uno, di FK Under the Hood che parla di come funziona internet. Ovviamente non posso parlare di come funziona tutto internet, anche perché penso che il video durerebbe qualcosa come 18 ore e non ne vale la pena. Facciamo un balzo al video precedente, perché come dicevo in quel video, il punto di svolta di ARPANET, che è il precursore di internet, fu la commutazione di pacchetto. Senza di esso non avremmo avuto internet o comunque non avremmo avuto un internet come lo conosciamo adesso Infatti lo scopo di questo video è quello di parlare in maniera un po' più approfondita di come funziona l'accomodazione di pacchetto che è quello che fondamentalmente rende possibile internet Ve lo dico già da subito Non è una cosa molto semplice Quindi ho dovuto fare un video che possa essere confezionato in 20 minuti spero di restare nei 20 minuti in cui voglio parlare di due cose fondamentali dello stack TCP&IP e dell'istradamento. sono quasi certo che queste due parti saranno pubblicate in due video diverse perché secondo me sarà un video lunghissimo e quindi molto sicuramente lo spezzerò in due parti anche se sto facendo un'unica ripresa quindi iniziamo con l'introdurre lo stack TCPP. come dicevo nel video scorso TCPP sta per Transmission Control Protocol e Internet Protocol che siccome vanno sempre all'unisono quindi vengono messi insieme in realtà non è un unico protocollo non sono due protocolli sono quello che viene definito una suite di protocolli che adesso andiamo un pochettino nel dettaglio in questo video. In base a dove lo leggete, questa pila, sì, stack significa pila nel senso di roba accatastata no di batteria, può avere 4 o 5 strati, questo perché alcuni libri di testo, due strati vengono accorpati insieme, io preferisco fare quella che conosco io, che è quella che prevede 5 strati, e in questo video poi andremo a sbobinarli. Se volete sapere come funziona Internet nel dettaglio, continuate a guardare questo video dopo la sigla. Benvenuti e bello tra pinguini in questo nuovo video di FK Under The Hood Io come al solito sono Valerio e oggi apriamo un vaso di Pandora che sarà difficile poi richiuderlo per quanto riguarda il funzionamento di internet Ma prima di cominciare come al solito vi ricordate ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, Così quando pubblicherò un nuovo video sia su queste serie di internet che anche su altre roba Voi riceverete una notifica sul vostro cellulare e non ve lo perdete Inoltre se volete seguitemi su Instagram, qui sotto troverete il mio tag dove porto spesso anticipazioni di video che faccio su questo canale e altre robe sulla mia vita privata. E allora adesso parliamo di questi 5 strati del protocollo tcp Quello che si trova più in alto si chiama strato applicativo, seguito dallo strato di trasporto. Dopo c'è il strato di rete, quasi in fondo c'è lo strato data link e infine abbiamo lo strato fisico. Adesso io andrò uno per uno per ciascuno di loro e andiamo a vedere cosa succede. Dunque, la maggior parte di tutti questi strati, almeno da quel che so fino al data link, sono implementati a livello di sistema operativo. L'ultimo, quello fisico, è implementato a livello hardware. E poi alla fine di questo video, quando arriveremo allo strato fisico, capiremo bene perché. Ma quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo col primo strato primo dipende dal punto di vista se siamo in trasmissione o in ricezione se siamo in ricezione sarà l'ultimo strato quindi supponiamo che noi siamo in trasmissione di dati iniziamo col primo strato lo strato applicativo Lo strato applicativo è fondamentalmente quello che vede l'utente e di fatto è l'unica cosa che vede l'utente perché tutto il resto che sta sotto funziona in maniera tutto trasparente per l'utente cioè l'utente non si rende conto di quello che succede sotto Un computer o un qualunque dispositivo connesso alla rete ha diverse applicazioni che vuole usufruire della trasmissione di dati attraverso internet Un browser, un client di posta elettronica, Skype o il vostro gioco preferito con cui voi, non lo so, giocate online fate le vostre battaglie tipo, che, che ne so, faccio un esempio Fortnite però diciamo sono tanti attori che vogliono trasmettere su un unico canale quando un'applicazione vuole stabilire una connessione o comunque vuole mandare un messaggio attraverso internet non fa altro che scrivere un messaggio. Questo messaggio viene poi mandato allo strato di trasporto. Lo strato di trasporto la prima cosa che fa è il suddividere il messaggio in parti più o meno uguali. Ognuno di questi pacchetti, che è il pacchetto è una porzione del messaggio originale, avrà un'intestazione. Cosa contiene questa intestazione? Beh, dipende dal protocollo di trasporto utilizzato. Ce ne sono diversi, ma quelli più utilizzati sono due. Il protocollo TCP, ovviamente, e il protocollo UDP. L UDP sta per Unified Datagram Protocol. Si differenzia il protocollo TCP per due fattori principali. Fattore numero uno è che il protocollo UDP non garantisce che tutti i pacchetti arrivino a destinazione. Riprendendo l'esempio che facevo la settimana scorsa del servizio postale, il protocollo UDP va visto come se fosse l'invio di una lettera standard. Prendiamo una lettera, scriviamo l'indirizzo, affreghiamo e la imbughiamo. Invece il protocollo TCP va visto come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno, perché il protocollo TCP garantisce che il pacchetto è ricevuto e come lo garantisce? quando il pacchetto arriva il destinatario dice ok il pacchetto è arrivato se il pacchetto non arriva richiede la trasmissione per UDP non si sa se il pacchetto è arrivato a destinazione perché il protocollo non prevede l'ha ricevuto di ritorno, un po' come se fosse la raccomandata. Un'altra differenza sostanziale fra TCP e UDP è che TCP garantisce che i pacchetti trasmessi, una volta aggiunta a destinazione, vengano ricomposti con lo stesso ordine con cui sono stati trasmessi. Il protocollo UDP non garantisce questo. Questo perché, come vedremo, quando i pacchetti vengono istradati attraverso la rete, possono fare percorsi diversi e quindi un pacchetto mandato prima di un altro Può arrivare dopo Però anche se arriva dopo Il protocollo TCP li rimette insieme nell'ordine Con cui sono stati inviati Qualcuno potrebbe dire allora La maggior parte delle volte si utilizza TCP Perché è quello più affidabile e in realtà dipende Il protocollo UDP si utilizza molto spesso Per quelle applicazioni diciamo real time Tipo una chiamata su Skype Perché se mentre noi parliamo con un tizio una tizia Perdiamo qualche frame non succede nulla, non esplode il mondo se noi invece volessimo inviare un file in quel caso noi vogliamo che tutti i pacchetti arrivino a destinazione e che siano allo stesso ordine quindi in quel caso noi utilizzeremo il protocollo di trasmissione TCP o anche per esempio nel caso in cui stiamo giocando in un gioco online siccome vogliamo che sia quanto più vicino al real time quindi noi vogliamo mandare quanto più pacchetti possibile se qualcuno si perde pazienza adesso una volta scelto quale protocollo di trasmissione utilizzare entrate nei protocolli ad ogni pacchetto aggiungono un'intestazione. L'intestazione contiene alcune informazioni tra cui include il numero di porta. Che cos'è il numero di porta? Prima facciamo un esempio con la vita reale. Quando voi ricevete delle lettere, a casa vostra suppongo ci sono più persone. Diciamo il numero di porta, nel nostro esempio della, della lettera, è il nome della persona a cui quella lettera deve essere capitata. Questo perché il numero di porta identifica l'applicazione che ha mandato o vuole ricevere un messaggio e siccome il operativo ha diverse applicazioni noi non vogliamo sbagliare e quindi il numero di porta ci garantisce che noi mandiamo il pacchetto all'applicazione giusta il numero di porta è un numero a 16 bit quindi 2 byte può rappresentare numeri che vanno da 0 a 65.536 noi per una connessione internet possiamo scegliere qualunque porta tuttavia esistono quello che si chiamano le porte di sistema o quelle riservate che vanno dalla porta 0 alla 1023 facciamo un esempio di porte standard tipo il protocollo HTTP, quello delle pagine web, è sulla porta 80 se avete mai pubblicato un sito internet avete sicuramente utilizzato il protocollo FTP che viaggia sulla porta 20 e 21 su entrambe contemporaneamente tra l'altro qualche mese fa in questo video avevo parlato di IRC e IRC viaggia sulla porta 6667 quindi è fuori dal range delle porte riservate tuttavia ha una porta riservata che è la porta 194 ma non se la caga nessuno, le persone continuavano e continuano ad utilizzare la porta 6667 una volta che il protocollo di trasporto ha fatto il suo duro lavoro la palla passa allo strato interiore, ovvero lo strato di rete anche in questo caso lo strato di rete prende i pacchetti li suddivide in parti più piccoli e mette delle intestazioni su ognuno di esso tra le cose più importanti che lo strato di rete mette in questa intestazione è l'indirizzo IP e qua si apre un grandissimo vaso di Pandora che io provo a restringerlo nei minimi termini l'indirizzo IP è quell'indirizzo che garantisce l'istradamento dei pacchetti senza di esso niente arriverebbe a nessuno. Come è fatto l'indirizzo IP? Nella fattispecie vi parlerò adesso dell'indirizzo IP versione 4. L'indirizzo IP è un identificativo che identifica una connessione a internet. Questo identificativo è formato da quattro numeri separati da un puntino. Ognuno di questi numeri può andare da 0 a 255. Questo perché? Perché ognuno di questi numeri è rappresentato da 8 bit. E con 8 bit possiamo andare da 0 a 255. Avendo 4 di questi numeri, l'indirizzo IP in totale è di 32 bit, quindi 4 byte. Ora, con 4 byte possiamo rappresentare un numero di indirizzi IP che è poco superiore a 4 miliardi. E quando fu inventato questo protocollo si pensava che era un ottimo numero. Ma adesso questo sta diventando un problema, perché al mondo non è difficile trovare 4 miliardi di dispositivi collegati. Non parlo solamente di computer, ma anche di cellulari, tablet, router disposti sulla rete. E quindi stiamo arrivando a una situazione di saturazione È per questo motivo che nel 98 è stata creata una bozza per quello che sarebbe stato il protocollo IPv6 Che anziché utilizzare indirizzi IP di 32 bit ne utilizza 128 E questo permette la creazione di una svagonata di numeri di indirizzi IP Che anche se ognuno di noi fosse collegato a internet col cervello utilizzando impianti tipo i borgo di Star Trek Avremmo comunque indirizzi IP per cabblare tipo mezza galassia sono un numero della madonna e tuttavia anche se il protocollo IPv6 è stato abbozzato nel 98 sono passati quasi 20 anni quindi siamo già nel 2017 che è stato ratificato e quindi è stato approvato quindi la domanda viene spontanea adesso cosa si utilizza? I indirizzi IPv4 o indirizzi IPv6? in realtà più la prima che l'altra il fatto che Essendo che è stato ratificato ufficialmente nel 2017, è impensabile che in 5 anni, perché adesso siamo nel 2022, possiamo cambiare tutti i router di tutto il mondo. Al momento, beh, per tutti i router che conoscono i PV6 si utilizzano entrambi. Ma io lo so cosa state pensando, la domanda che avete in testa è quando il PV6 completamente sostituirà il PV4? la risposta è non si sa, forse addirittura mai sicuramente io quando schiatterò ancora si utilizzerà i pv4 assieme ai pv6 i pv6 da quello che so non c'è una data che dice da questo giorno in poi non si userà più i pv4 si utilizzano entrambi, anzi più i pv4 che i pv6 però dall'altra parte ho detto che indirizzi IP stanno finendo e quale pezzo hanno messo per risolvere questo problema quando noi sottoscriviamo un contratto con un Internet Service Provider riceviamo a casa un router come quello che c'è dietro questo schermo, il router ha una connessione verso l'esterno e poi ha diverse connessioni verso l'interno. Le diverse connessioni verso l'interno possono essere i cavi Ethernet. La connessione o una o più connessioni wifi. Il mio router, per esempio, ha due reti wifi e credo tre o quattro potete, se non ricordo male E ovviamente una che va verso l'esterno i dispositivi collegati al router, tipo questo computer, la telecamera tutto quello che c'è di informatico in questa casa si collegano al router e il router che decide quale indirizzo IP ognuno dei miei dispositivi ha questo è quello che viene definito indirizzo IP locale è un indirizzo IP che viene visto solamente all'interno della rete di casa mia la stessa cosa succede a casa vostra poiché c'è solamente una connessione verso l'esterno il router ha un solo indirizzo IP definito pubblico e quell'indirizzo IP è quello che viene visto da tutto il mondo infatti se voi andaste su qualunque sito in cui viene detto il vostro indirizzo IP basta digitare su Google What is my IP e vedete ovviamente quello che vedete a schermo non è il mio indirizzo IP ma è quello della mia VPN e quindi quelli che si stanno saturando non sono indirizzi IP locali perché alla fine noi possiamo creare delle reti locali come ci pare e piace sono tutti indirizzi IP pubblici e finché non ci saranno esattamente 4 miliardi e poco più di dispositivi connessi a internet contemporaneamente Il problema è gestibile, dopodiché esploderà tutto perché sì è vero che nel totale Sicuramente nel mondo ci saranno più di 4 miliardi di dispositivi Però utilizzando questo trucco delle sottoreti si chiama E avendo un solo dispositivo esposto a internet E quindi che occupa un indirizzo IP pubblico Il problema per adesso nel 2020 è gestibile Che forma hanno gli indirizzi IP privati? Ovviamente hanno delle forme uguali agli indirizzi IP pubblici Ma sono stati riservati dei range particolari Quelli più famosi sono tre range E qua mi mantengo un po' più sul valgo. Il primo range è quello che va da 10.0.0.1 fino a 10.0.0.254 un altro range famoso è quello 192.168.0.1 fino a 192.168.0.254 ma se tutti i nostri dispositivi hanno degli indirizzi P uguali agli altri come fa in realtà a funzionare? come vi dicevo è un indirizzo IP locale solamente che funziona a casa mia è il router che si occupa poi di mandare i pacchetti fuori e poi quando riceve i pacchetti sa a quale computer o dispositivo mandare all'interno della rete ecco perché esistono un router che invenzione la computazione di pacchetto una volta che lo strato di rete ha fatto il suo sporco lavoro la palla passa allo strato inferiore lo strato data link fa uno sboto di roba ma proprio una marea e io mi soffermo su un aspetto particolare ovvero l'aspetto del checksum il checksum è un algoritmo non necessariamente informatico, adesso vi faccio degli esempi tra l'altro Esempi non informatici che permette di capire se un pacchetto che è stato trasmesso è genuino o no Per genuino intendo dire che non ha degli errori all'interno Se un pacchetto si è stato corrotto durante la trasmissione perché ovviamente va da porto in porto Ovviamente se siamo in presenza del protocollo TCP richiediamo la trasmissione ma come facciamo ad accorgercene se un pacchetto è corrotto? Perché il computer non vede altro che una stringa di bit? Come fa a sapere se un bit doveva essere 1 piuttosto che 0? E' qui che entra in gioco un algoritmo di checksum. Ora io non vi spiegherò l'algoritmo di checksum che è stato implementato all'interno dello strato data link, ma quello del codice fiscale. Qui a schermo vedete il codice fiscale di una persona immaginaria che mi sono inventato io, che si chiama Mario Rossi, nato a Roma. Il 1 gennaio del 1980 è un codice di 16 caratteri alfanumerici e ora andiamo a vedere ognuno di questi caratteri cosa significa. I primi tre caratteri sono le prime tre consonanti del cognome, ovviamente se sono presenti. Invece, i caratteri 4, 5 e 6 identificano la prima, la terza e la quarta consonante del nome se sono presenti in Mario. Non ci sono quattro consonanti, quindi viene preso la M, la R e quindi si inizia a prendere le vocali dall'inizio della parola, in questo caso la A. Poi abbiamo 80, che indica l'anno di nascita. La A identifica il mese di nascita. C'è cioè una tabella che è stata creata apposta, in cui ogni mese viene associato un carattere particolare. E poi abbiamo 01, che identifica il giorno di nascita. Poi abbiamo H501, quello che identifica il codice catastale del Comune di Roma. E infine, abbiamo la U. Che cosa è sta U? la U è quello che viene chiamato carattere di controllo il carattere di controllo viene calcolato dagli altri 15 caratteri in modo tale che se noi nel trascrivere o nel comunicare un codice fiscale abbiamo sbagliato, se abbiamo confuso uno 0 con una O o abbiamo fatto delle imprecisioni nel trascriverlo quando noi poi ricalcoliamo con un algoritmo che adesso vi spiegherò non proprio nel dettaglio però vi spiegherò, eseguiamo questo algoritmo per controllare dobbiamo ottenere alla fine la lettera U se otteniamo una lettera diversa significa che qualcosa è sbagliato Ovviamente noi non possiamo mai dire quale carattere è sbagliato, però noi possiamo richiedere, diciamo, al nostro cliente di rilasciare il codice fiscale. Allora, come funziona il checksum per il codice fiscale? Ognuno dei caratteri alfanumerici, ovviamente escludendo l'ultimo, viene associato un numero. Il numero che viene associato è diverso se quella lettera si trova in posizione pari o in posizione dispari. Facciamo degli esempi. La prima lettera è la R e gli viene associato il valore di 8. Dopodiché abbiamo due S. E infatti queste due S, poiché uno si trova in posizioni pari e l'altra si trova in posizioni dispari, hanno due valori associati differenti. La S messa in seconda posizione avrà il numero 18, invece la S messa in terza posizione avrà il valore 12. Ripetendo questo, per ognuno dei caratteri alfanumerici del codice fiscale, otterremo una sequenza di numeri. Come si calcola il valore di controllo? Prendiamo tutti questi 15 numeri, li sommiamo insieme, e li dividiamo per 26. Perché 26? Perché nell'alfabeto ci stanno 26 lettere. Una volta diviso per 26 non prendiamo il risultato della divisione, ma bensì prendiamo il resto. Il resto sarà un numero compreso fra 0 e 25 e questo ci restituirà la lettera di controllo. Se il resto è 0 otterremo A, se il resto è 1 otterremo B e così via. Nel nostro caso abbiamo come resto 20 che corrisponde appunto alla lettera U. E quindi cosa avviene nello stato data link? Beh, nella trasmissione si prende tutta l'informazione, si calcola un checksum e lo si appiccica nella particolare parte del pacchetto. Se siamo invece in ricezione, prendiamo il pacchetto, isoliamo il checksum, ricalcoliamo e vediamo se c'è un confronto. Se combaciano, lo passiamo al stato successivo. Se non combaciano, lo scartiamo. E quando lo scartiamo? vediamo cosa fare in base se vogliamo di trasmissione o no. Quando il protocollo Datalink ha fatto il suo sporco lavoro e siamo, come dicevo poco fa, in trasmissione la palla passa all'ultimo strato, nonché quello veramente forse più importante perché è quello che garantisce la trasmissione, ovvero lo strato fisico. Lo strato fisico, che è quello implementato realmente a livello di hardware è quello che fisicamente prende una sequenza di bit e li trasmette attraverso la rete. Possiamo trasmettere con Wi-Fi, bluetooth Fibra ottica o cavo eterno? Il stato fisico dipende dal mezzo di comunicazione. Eccoci qua pinguini. Io mi rendo conto di aver parlato per circa 20 minuti e quindi la parte dell'istratamento la farò per la prossima volta. E quindi prima di concludere vi voglio ringraziare per l'attenzione se siete arrivati fino a questo punto e di non dimenticare di guardare gli altri video che porto su questo canale nella Fattispecie e qui accanto metterò la playlist e la miniserie. Che ho fatto su internet quindi non ve la perdete e ci vediamo fra due settimane con la parte che riguarda l'istratamento meglio dei pacchetti perché adesso che li abbiamo spezzettati li dobbiamo mandare per internet e quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione ci vediamo col prossimo video ciao